Tina Cipollari e Giorgio Manetti, incontri segreti a Viterbo, il gossip. Uomini e donne, Tina Cipollari e Giorgio Manetti stanno insieme? News e gossip. Gli ultimi gossip rischiano di far tremare il trono over di uomini e donne. Secondo quanto riporta il settimanale Spy nellultimo numero il Nedicola. Martina Cipollari e Giorgio Manetti si frequenterebbero in gran segreto. Certo, i due non hanno mai nascosto la loro amicizia ma pare che dopo la separazione della vamp con il marito chi con Ally in arte chi con gli appuntamenti si sarebbero intensificati. E soprattutto avrebbero al riparo da occhi indiscreti a Viterbo, la cittadina laziale dove l'opinionista di Maria De Filippi è nata e cresciuta. Pare che Tina e Giorgio siano stati avvistati da soli prima in un ristorante del posto e poi alle terme per un pomeriggio di totale relax. Un venticello pettegolo dice che il bel Giorgio... Tanto corteggiato, amato e desiderato da Gemma Galgani, si si è incontrato di nascosto con Tina Cipollari si legge sulla rivista edita da Mondadori. È stato un incontro di amicizia, è scoppiata la passione o Tina e Giorgio vogliono semplicemente far ingelosire Gemma?. Chi segue uomini e donne sa che di recente la dama di Torino si è riavvicinata al gabbiano e pare più determinata che mai a riconquistarlo a tutti gli effetti. Ma la Cipollari continua a punzecchiare la sua rivale, non convinta delle sue intenzioni. Di recente, poi, Tina ha spiegato che nella separazione con il marito non c'entrano terze persone. Quale sarà la verità?. Le parole di Tina Cipollari sulla separazione dal marito. Dopo tanti tira e molla, momenti di alti, momenti di bassi e periodi di riflessione, mi sono separata legalmente da mio marito. È stata una decisione sofferta. Abbiamo lottato fino all'ultimo, ma ora dico a me stessa, forse è meglio così perché non potevamo più andare avanti, con queste parole Tina Cipollari ha annunciato a mezzo stampa la separazione dal marito e padre dei suoi tre figli Ficconalli, conosciuto quasi 20 anni fa proprio a uomini e donne.